abbandono della punta estrema inizia il ritorno quindi già dal momento in cui ci siamo spostati da Grenen a, alla, alle dune mettiamola così, già è iniziato il ritorno adesso ci stiamo spostando sempre più verso sud, siamo sempre chiaramente sulla penisola della Jutland settentrionale però diciamo che ormai siamo fase di ritorno che sarà più veloce, il ritorno sarà molto più veloce della Danimarca perché a ovest ho messo nell'itinerario meno, meno cose da vedere eh, anche perché sembra che ce ne siano meno forse sono la costa è abbastanza simile, vabbè comunque vediamo, è inutile stare qua Viaggiando capiremo tutto Oggi senza dubbio La giornata più faticosa Da quando ho iniziato il viaggio Perché Tra la, la pedalata lì Sul bagnasciuga E per arrivarci Con pochissima batteria Quindi non potevo Ero in eco Quindi in eco Consideratevi in eco La bici È, è come se fosse una bici normale Forse anche meno Perché è molto pesante Quindi vabbè comunque tra, tra, tra la prima visita alla punta di Grene questa qua che è stata una bestiale per la, per la gambetta che comunque come al solito quando non devo camminare in piano probabilmente perché le articolazioni lavorano in maniera diversa la muscolatura di conseguenza pure stando magari un pochettino proteso in avanti col busto ho meno, o meno problemi a, con la gamba è strano perché ho fatto oggi veramente c'era cioè, da tornare indietro eh. se avevi i dolori degli altri giorni non ce l'avrei mai fatta arrivare fino qua dove devo andare a, a, a, a, a, a destra L Ho presa giusta? si sì. wow che sole con la GoPro in lontananza ma il faro è già visibile non ci posso credere io già da qua vedo che sulla duna ci sono più di 100 persone ma secondo me molti di più e tante altre stanno andando la gamba per ora tiene sto camminando sembra che ho preso un palo nel sedere ho trovato questa alternativa alla, alla, alla normale camminata sono un po più rigido però almeno il dolore è più che sopportabile dai dai dai che arriviamo appena appena appena appena in tempo eh forza l'ultimo tratto adesso tutto di sabbia qualcosa mi dice che c'è un evento Ah, Sento della musica. Eccoci. Non ci posso credere, andatura allucinante da maratoneta, li ho passati tutti! Ciao Faro, ciao gente, ciao cantante, ci vediamo, non voi, ma io col faro e la costa. L'appuntamento è domani, perché voglio scendere con la bicicletta giù in spiaggia, che dovrebbe essere anche lì una figata. C'è un solo modo per non sentire il freddo, correre e via. buon dì. allora eh, ho lasciato il parcheggio dove ho dormito lì al faro e adesso sto cercando un posto dove guarda che bello questo pratino Come dicevo sto cercando un posto dove arrivare giù in spiaggia per andare con la bicicletta visto che ieri ho visto che c'era no, un fuoristrada sulla spiaggia sotto Sotto la costa dove c'era il faro e c'è stato quell'evento Qua sono tutte villette, una zona di tutte villette Tutte villettine con il pratino perfetto Io là in fondo vedo il mare Quindi potrebbe essere che da lì si riesca ad andare giù in spiaggia Qua sì, sì, qua siamo proprio vicini al mare. Dai, che secondo me qua troviamo qualcosa di, di carino. Andiamo, proviamo a andare qua. proprio sul mare, vista mare parcheggio vista mare, fico oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, ragazzi ho trovato un posto mega ok, ieri sono andato sulla spiaggia con la bici no? Oggi la gambetta la teniamo a riposo e ci facciamo questa mega esperienza perché io ho visto quel camper giù in spiaggia e quindi adesso andiamo in spiaggia anche noi col camper Ah oh, ragazzi, allora questo è quello che c'è alla nostra sinistra io però a questo punto voglio andare verso il verso la costa dove c'era il faro Non siamo a tanti chilometri, anzi si vede pure da qua il faro Ok, ce l'ho fatta, girare Voilà, voilà Posso credere. Già sto godendo come un riccio, eh! Ma che spettacolo è! Andiamo un po' più vicino al mare. Occhio qua, per sempre cercare di stare dove si vede la sabbia battuta. Qua è perfettamente battuta. faccio il guado, affonda, però io me lo voglio fare, sto guado lo stesso, lo faccio sto guado, ma sì, in scioltezza, ma che libidine, ma che libidine, mi viene voglia di tirar fuori la bici, eh? dai, mi metto lì dove c'è il sole, e poi alzo subito il drone, prima cosa di gabbiani qua mi insulteranno perché vengo qua a rompergli le balle però magari infatti rimangono indifferenti al mio passaggio che okay, io direi di fermarmi qua perché li vedo vedo che la sabbia diventa più, più bastarda quindi oh la la ciao Topolini dai fatemi una bella Ecco, bravi, così vi voglio. E siamo giunti al momento di fare la pucciata a piedi, quantomeno, per capire qua salto, perché proprio. Ah! Il primo passo deve essere proprio in mare, non nella pozzetta. Wow, cazzo com'è invitante. Com'è invitante, porco cane. Ciao. Abbiamo lasciato gli zoccolini. Eh eh. eh eh. Diciamo che ci vuole molto coraggio, eh. Cioè l'acqua, allora io ho fatto il bagno in Cornovaglia, vi ho raccontato anche cosa mi è successo e l'acqua si sì, era fredda più o, meno... più o meno come questa, però faceva caldo, oggi, ripeto, c'è il sole, ma c'è sulla felpa. No? I miei, <ride> i miei zoccoli che volano via no non lo so porca la miseria ah, sono indeciso eh, c'è cioè, cioè il vento freddo no no no no i problem con la gamba! Allora, sono entrato, sono stato dentro, cosa sono stato dentro? Un minuto e mezzo, due minuti. Non ti dico subito probabilmente il freddo che è arrivato all'inguine. All eh, mi ha fatto capire che non devo fare il bagno. ho voglia di andare avanti e io adesso vado avanti ancora col camper vado ancora avanti anche perché là ci sono quelle quelle rocce particolari che, che potrebbero meritare delle riprese ok andiamo a vedere più avanti com'è la storia basta stare vicino bagna asciuga cosa faccio? vado? qua è alto però eh? qua ci sono però secondo me insieme dai ma sì anche questa è andata eh, questa è la parte bella della, della costa, anche i colori e anche questo guado è andato, mi viene voglia di andare ancora più vicino eh, al mare, eh. adesso vediamo al limite al ritorno ci azzardiamo, questa qua ce n'è da camminare per tornare Qua. adesso ormai è già passato comunque era bellissimo rotolarsi giù nella sabbia volendo questa brutta storia io faccio così e via anche questa patata eccoli qua i cormorani guardali qua sembrano gli indiani che si vedevano sulle rocce eh ma c'è tutta la comunità là appostata su quell'altra roccia. Ti capì? Guardali là tutti appostati. abbiamo il boss. Il grotto mitico. gomme di tigrotto il mare del nord ecco qua magari magari ci eh, vado, vado nel mare il mare che lì io davanti va davanti, secondo me da qua arrivo fino a Grenen se vado davanti così, solo che qui qui devo fare una una mossa un po' un po', un po' vediamo Ah, come sono andato giù sotto oh, oh, oh. rischio guarda oh, oh, oh. questo qua è un po' un po' stronzo eh? oh, che botta al davanti eh, qua, qua sento le ruote che sprofondano di più però dai ancora tutto sotto controllo eh, qua qua inizia a essere un po' però sarebbe bello arrivare fin là. là là ci sono le rocce dai, dai, che ce la facciamo. Dai tigrotto, eh. Andiamo. Sì, gà, che mazzate. Bravo Tigantino! Dai, che ce la fai. Sono pronto per fare la paricida car! quando ti chiameranno Casino. Wow, ci ho avuto un secondo e mezzo di sbocco. Ok, dai, basta, basta Paolo, basta fare lo scemo. Parabolica, Ma come si fa a non fare i deficienti in un posto del genere? vediamo se la tiene si ribalta un altro per ribaltare il tigrotto L ultima goduta di tigrotto e caro mio è finita il giro sulla giostra finisce qua eh sì questa è stata veramente una ficata Adesso direzione penisola di THY. Dico così perché non ho idea di come si pronunci. allora ok stop stop e adesso devo capire dove devo andare eh? allora per chi volesse venire a farsi un giro in spiaggia con la bici col camper con la macchina è l'idgby strand sono più o meno 3-4 km dopo il faro e niente a un certo punto se guardate su google maps la strada dove è più vicina al mare eh, il punto è lì basta, basta seguire proprio dove si avvicina di più al mare la strada costiera eh, lì è il punto comunque lingbi strand lingbi con due y strand adesso sto andando in un posto che ha un nome allucinante, dovrebbe essere un posto dove, dove c'è una bella vegetazione, però ci mette un bel po', un'ora e mezza. A luglio, quando magari fa più caldo, qui secondo me si possono fare dei gran bei bagni.